Avete presente quella gente che non ha mai combinato nulla nella vita Che su Facebook si lamenta sempre Ma che in estate si va a divertire con i soldi di papà in disco E a feste devastanti con gli amici Beh, adesso qualcosa rapida a tutti loro Controllo la home Tutti in giro in vacanza L'inverno da poveri messo soldi in tasca d'estate riccazza Colpici in stanza Mentre io in spiaggia Mi chiedon sempre Oh Fra, ma su che fai? Frate, ma che ansia Mi fate le foto solo per vantarvi Su Instagram e story dovete morire No, amico ti prego non devi fermarti davvero mi importo in tutti i tuoi cazzi Andate tutti quanti degli stessi fucking posti yeah. E poi in giro trovi gente che tu già conosci Io passo così tutte le mie giornate A criticare voi come vi comportate Non ho fatto un cazzo per tutta l'estate Sarà pure vero ma tu sei peggio frate Scusi, ma cosa sta facendo? E anche tu sei... bevi birra, ma tu sei beccio di Macchia e Roxas è davvero di la trovi su Spotify e tu sei la versione completa, vuoi? Eh, sì, grazie, grazie!